Ok, allora scusate, riprendo dall'inizio, avevo dimenticato di avviare la registrazione della, della lezione eh, e quindi ehm, l'ho ehm, avviata adesso, quindi la, la regola sarà in, questi, in questo tipo di, di, di incontri, eh, verranno registrati e poi il video eh, ve lo distribuirò in qualche momento. Adesso dobbiamo ancora capire se eh, distribuirlo eh, su YouTube come le altre lezioni oppure sul portale in modo un pochino più eh, riservato ecco, perché visto che poi in queste chat c'è anche poi eh, i vostri interventi la vostra voce eh, eccetera eh, non, forse non mi sembra del tutto corretto pubblicarlo su YouTube come invece facciamo sugli altri con co, i miei video essenzialmente con le lezioni quindi probabilmente le condividerò sul portale della didattica però queste sono cose che stiamo... Come, come potete immaginare, stiamo giorno per giorno, se non ora per ora, cercando di, di trovare la combinazione migliore ehm, no? per, poter, per poter lavorare insieme. Quindi, però, la, la certezza è che eh, c'è la registrazione e questa registrazione, voi, se non sbaglio, voi potete localmente registrarlo. Quindi nel vostro client un dovrebbe esserci un bottoncino che dice registra localmente e quindi alla fine della lezione potete avere direttamente la registrazione sul vostro computer, ma in ogni caso io lo sto facendo lato mio e quindi vi metterò a disposizione eh, il file. Ehm, dopodiché, dicevo, eh, io eh, l'argomento che ho provato a fare è di capire un po' come riusciamo a eh, organizzare eh, questo corso. Allora abbiamo, abbiamo provato a, eh, a rimappare no, quelli che erano gli, gli argomenti e la tempistica degli scorsi anni. Per fortuna questo corso è credo sia il sesto anno che viene, che viene svolto, quindi abbiamo abbastanza, eh, diciamo così, un buon polso su quelli che sono i tempi necessari per i vari argomenti. Eh, sul, sul, sul, sul, sul sito degli anni scorsi vedete che avevamo un calendario eh, diciamo così ora per ora no? di quello che, eh, che veniva fatto eh, Ovviamente adesso il concetto di ora di lezione è un pochino sfumato, nel senso che se io faccio un video, facciamo una, un contenuto eh, il cui video dura un'ora, è finito lì. Se dura un'ora e cinquanta anziché un'ora e trenta, eh, durerà un'ora e cinquanta. Quindi non abbiamo più il vincolo no, di organizzare gli argomenti a blocchi di un'ora e mezza di 90 minuti, no, come sono le lezioni in aula. Quindi un pochino il mapping lezione-argomento è... Eh, da un lato è un pochino più flessibile, dall'altro lato quando uno registra una lezione e senza gli studenti di fronte, di solito va più veloce, no? eh, perché comunque quando sei in aula, guardi le persone in faccia, c'è la domanda che sorge sul momento, eccetera, e mentre quando registri va un pochino più velocemente, quindi il tempo è diverso. Ma eh, al netto c'è questa differenza tra il tempo dedicato in aula a un certo argomento e il tempo dedicato in video allo stesso argomento. La, scadenza, la, diciamo così, la sequenza di argomenti, grosso modo, dovrebbe essere questa. No? Quindi noi siamo qua per essenzialmente la prima settimana in cui abbiamo fatto le prime lezioni introduttive su cioè JavaFX, visto che il calendario delle lezioni per noi era lunedì martedì e mercoledì laboratorio, cerchiamo di mantenere sempre questo ritmo, quindi lavoriamo nella prima parte della settimana sempre, quindi noi cercheremo di distribuirvi il video nella seconda metà di una settimana per la settimana successiva. Quindi nella seconda metà, diciamo così, da mercoledì-giovedì, aspettatevi i diciamo contenuti relativi alla settimana 2 di cui discuteremo poi la, eh, appunto nella settimana seconda. Io non ho messo delle date qua, ho messo volutamente i numeri di settimane eh, per due motivi. Eh, uno è eh, che già vediamo che probabilmente perderemo una settimana, perché il semestre di 14 settimane eh, è una è già, è già saltata, senza, la settimana scorsa non abbiamo fatto lezione. Eh, anche se io ho già cominciato a darvi un po' di materiale in anticipo, così un pochino giocando sul tempo, eh, ma probabilmente dovremo comprimere in 13 settimane eh, quello che eh, normalmente veniva fatto in 14. Eh, cercheremo di, di usare la flessibilità data dallo strumento diciamo così, online eh, per riuscire a, in parte a recuperare quello che si faceva prima. Adesso, normalmente nel corso eh, l'ultima settimana o settimana e mezza era dedicata totalmente ai temi d'esame, svolgere i temi d'esame. Adesso qua in questo elenco qui non lo vediamo più, no, il, il tema d'esame, eh, ma eh, immaginiamocelo, immaginiamo che comunque lo svolgeremo in parallelo a questo. Quindi in qualche modo dobbiamo giocare un pochino con la flessibilità dei tempi per cercare di riuscire a far tutto e soprattutto la parte di preparazione all'esame che, che è importante. Eh, per il momento ovviamente stiamo tutti pensando che l'esame a giugno sarà ancora nella forma tradizionale, quindi esame in laboratorio, che tutta questa complicazione delle video lezioni prima o poi finirà ecco. prima o poi finirà di sicuro ma che finisca prima del, del, del, degli appelli d'esame altrimenti ci inventeremo qualcosa come abbiamo sempre fatto no? cioè, il mestiere dell'ingegnere è quello di trovare soluzioni ai problemi e se i problemi non fossero nuovi ogni volta non sarebbe neanche divertente quindi in qualche modo eh, faremo ecco. ehm, ok quindi noi avremo una prima parte eh, diciamo così, di conoscenza di JavaFX e di impostazione di progetti un pochino più complessi con JavaFX. Eh, tra l'altro, domanda, se io sto muovendo il mouse qua, voi lo vedete il mio mouse? Posso usare il mouse per indicare delle parti del lucido? Sì, ok, grazie mille. Perché altrimenti rischiavo di fare dei gesti inconsulti da solo e nessuno li vedeva. Okay. Adesso non so se ci sia un modo più... però eh, Aspetta. Sì, con PowerPoint puoi anche fare così, è bellissimo. Ok, uh, va bene. Um, allora dicevo, le prime settimane uh, approfondiremo la programmazione in JavaFX, abbiamo visto proprio la parte minima ora, e, uh, però ciò che vediamo, uh, ciò che abbiamo visto finora ci permette di fare solo esercizi molto molto semplici come quello di questa settimana. Uh, da... Dalla prossima settimana, quindi dalla prossima lezione, affronteremo un modo di articolare i progetti in modo un pochino più ordinato eh, per poter sopportare, diciamo così, dei progetti più complessi. Quindi questo MVC sta per model view controller, che è il pattern di programmazione che utilizzeremo. Um, un, due, tre settimane non sono troppe, eh, ma in realtà non sono lezioni, non sono spiegazioni, Ecco, molto del tempo cercheremo, cercheremo di dedicarlo proprio gli esercizi, no? quando facevamo il corso in aula dedicavamo parecchie ore a svolgere esercizi in aula e qui anche qui vogliamo continuare a fare la stessa cosa. E quindi ovviamente le prime lezioni sono un pochino più teoriche perché dobbiamo avere poi i concetti, ma poi molto del tempo sarà dedicato proprio a svolgere, una volta dicevo svolgere esercizi insieme in aula, adesso non, questo non sarà, non sarà possibile, troveremo la modalità di farlo, quindi... Ecco, su questo magari eh, vi, vi, vi farò una domanda quando finisco un po' questa introduzione, così apro un po' la discussione, però cominciate a pensarci. Eh, noi abbiamo tre, tre tipologie no, di, di, di argomenti, di lezioni. Uno è, se vogliamo, la lezione teorica, ti spiego qualcosa. L'altra è facciamo un esercizio, svolgiamo un esercizio insieme e quindi eh, io ho sempre aperto Eclipse e fatto esercizi direttamente in aula, poi di solito, come sempre, quando vai a programmare sbagli qualcosa, correggi, ma non importa, nel senso che è importante anche vedere sia come uno ragiona, che come uno costruisce un programma, ma anche come uno corregge poi i problemi, cioè nel senso che gli errori li facciamo tutti, eh, ed è giusto saperli correggere. E quindi la parte di coding, diciamo così, insieme, e poi c'è la parte di laboratorio vero e proprio. Eh, allora, noi abbiamo questi due strumenti, cioè la lezione registrata, diciamo quella che vedete su YouTube, e la video chat come stiamo facendo adesso. Quindi cominciate a pensarci, poi dopo quando apriamo la discussione mi dite cosa ne pensate, ehm, che cosa preferite? Preferite avere i video e guardarveli comodamente anche i video nei quali magari noi sviluppiamo esercizi, oppure preferite che per la parte di esercizi lo facciamo in video chat, anche se ovviamente è un pochino più scomodo, ma, eh, ma magari permette un'interazione migliore, oppure anche le lezioni preferite farle in video chat e quindi di fatto ci allineiamo all'orario del corso. Ecco, Per me è abbastanza differente, nel senso che comunque gli argomenti sono gli stessi, le lezioni che dobbiamo fare sono le stesse, eh, bisogna anche un po' capire eh, cosa preferite. Ecco, questa domanda ve la faccio adesso, dopo che abbiamo provato, o stiamo provando, le due modalità diverse. Quindi questo era per dire... Questo discorso era per dire: eh, sembra che gli argomenti vengano tirati alla lunga, in realtà sono argomenti relativamente brevi, ma per essere digeriti richiedono una certa serie di esercizi sicuramente. Ecco, poi c'è quest'altra cosa, non prendetela sotto piede, qui ho scritto ripasso, barra integrazione collections. Io so che ogni anno questa cosa qua eh, viene vista un pochino, storcendo il naso, dicendo eh, ma eh, Fabrizio Lamberti ci ha appena. Fatto un corso intero in cui ci ha raccontato tutto Java, le collection, le liste, cose di questo genere. Ehm, perché dobbiamo passare due settimane a ripassare? Beh, in realtà è più integrazione che non ripasso, ma come vedrete, come, come diciamo così, tema comune del corso, eh, noi non andiamo a raccontare la programmazione, il linguaggio di programmazione, ma più che altro come si usano le cose. Cioè voi avete già visto tante cose nei corsi di programmazione oggetti, le ereditarietà, le classi, i metodi, eccetera, eh, però la domanda che forse, non, ovviamente in un primo corso di programmazione oggetti, non si arriva a fare è che cosa me ne faccio di tutto ciò? Cioè in che contesto lo uso? Quando è che devo usare le ereditarietà? Ma perché non posso fare tutte le classi statiche e non ci penso più? Ecco, a queste domande cerchiamo di rispondere ponendoci non dal punto di vista di impariamo il linguaggio, ma dal punto di vista di risolviamo un problema. Quindi prenderemo un esercizio e poi in questo esercizio troveremo le tecniche, ehm, le tecniche su... Eh, diciamo così di... Che, che andranno a utilizzare i costrutti del linguaggio che conosciamo che siano più adatti, no? infatti parleremo non tanto di linguaggio ma di pattern di programmazione. Quindi andiamo a riprendere cose che in parte sapete già, in, mentre in parte non ancora, eh, e, e rivederle un pochino in quest'ottica. Eh, poi entriamo nel vivo del corso essenzialmente dove abbiamo eh, la settimana che ho identificato come etichettata come settimana 4 eh, è quella su accesso al database, come vi dicevo nell'introduzione in del corso eh, non facciamo esercizi con dei dati finti, facciamo esercizi con dei dati diciamo, di grande dimensione quindi useremo eh, del database e impareremo eh, a collegare il nostro programma Java con il database relazionale, quindi in qualche modo stiamo facendo da ponte tra ciò che avete appreso nel corso di programmazione oggetti e eh, il corso di base di dati. Non è particolarmente complesso, però ci permette sicuramente di affrontare i problemi con dei dati veri. Eh, e queste, diciamo, le prime quattro settimane sono la base. Eh, poi abbiamo i due grossi blocchi, eh, la ricorsione, i grafi tre grossi blocchi, scusate, e le simulazioni. Eh, la ricorsione è un argomento eh, sia teorico che pratico abbastanza, diciamo così, complesso. È, la, se vogliamo, l'unico argomento difficile di tutto il corso, difficile nel senso che proprio mentalmente, cognitivamente, non è, eh, non è troppo intuitivo e quindi bisogna entrare un po' nel modo di ragionare. Quindi ci dedicheremo Indicativamente tre settimane, due e mezzo, adesso qui ovviamente non ho messo tutti i dettagli di cosa pensiamo di fare, ma eh, a, diciamo così a peso, sono circa tre settimane. Eh, di, di esercizi, perché la ricorsione la spiego in mezz'ora, poi ci mettiamo tre settimane a capirla, no? facendo esercizi di difficoltà via via crescente. Questo è, se vogliamo, preparatevi pure. In quel giorno lì prendete tanto caffè eh, per essere vispi. Eh, è l'argomento, diciamo così, un pochino lo scoglio di questo corso. Dopodiché su questo andiamo a costruire il resto, eh, ad esempio tutta la parte sui, sui grafi, vabbè, ehm, sono approfondimenti sui database, non richiedono una settimana intera, li inseriremo qua e là, ma è la prosecuzione del punto 4. Eh, poi c'è l'argomento sui grafi, i grafi avete già visto a, a che cosa sono, eh, da un certo punto di vista più matematico, diciamo, più teorico nel corso di ehm, ricerca operativa. Eh, noi riprendiamo queste cose, quindi andiamo a reintrodurli rapidamente, ma non, vi è, non è stato spiegare tutto, ma soprattutto vedremo come gestirli, come gestire i grafi da, eh, da un programma Java. Eh, e eh, come applicando la filosofia del corso, non andiamo a costruire un grafo usando i singoli oggetti Java, eccetera, ma useremo una libreria che si chiama JGraphT, che contiene già praticamente tutti i metodi che ci servono per poter lavorare su un grafo, quindi impareremo una libreria che gestisce il grafo e non direttamente a costruirci il grafo a basso livello, diciamo così e quindi se dobbiamo trovare dico una per esempio, un cammino minimo lista, tra due vertici non devo andare a implementarmi io l'algoritmo, me lo trovo già nella libreria è chiaro che poi devo sapere quale algoritmo mi serve, capire quale complessità abbia e eh, e capire come, come richiamarlo, come usare quello che è fornito dalla libreria. Quindi questo ovviamente devo capire, ma non necessariamente devo implementare eh, eh, tutti i dettagli. Um, due o tre settimane lavoreremo sui grafi e eh, sicuramente, come dicevamo, nella, eh, il primo esercizio d'esame sarà sicuramente eh, la lettura di un database, dei dati presenti in un database e la costruzione di un grafo, che, eh, diciamo così, eh, ospiti, memorizzi quei dati e le relazioni tra questi dati e poi eh, qualche piccola elaborazione su questo grafo. Quindi la, la parte facile dell'esame è, eh, leggo il database facendo le query, costruisco un grafo e analizzo questo grafo. Eh, poi c'è l'ultimo argomento che è quello delle simulazioni di eventi, che è un po' a sé stante in certo senso, eh, ma si appoggia sicuramente sulle collection e anche sui grafi, che è quello che, eh, ci, lo vedremo bene, eh, ci permette di costruire, come dice diciamo, il nome delle simulazioni, di, di situazioni più o meno eh, realistiche. Quindi molte volte quando tu eh, devi modellare un sistema, un sistema finanziario, un sistema logistico, un sistema aziendale, un sistema tecnologico eh, se sei fortunato ma non capita mai eh, puoi, hai delle equazioni da risolvere no? Dice: vabbè io faccio il modello poi la soluzione qual è il, eh, diciamo così, il tempo migliore per ri, fare restocking di un magazzino eh, ci sono dei modellini che ti dicono sotto certe ipotesi statistiche la cosa migliore che puoi fare è questa però eh, sotto certe ipotesi e eh, la validità dei modelli non è poi sempre così garantita e, e, e di fatto quello che succede è che il modello ti dà una predizione ma la, ti permette di dare, avere una predizione solamente in un contesto molto semplificato. E invece noi quello che impareremo a fare è simulare il sistema, almeno sistemi molto semplici, e ci daremo un metodo per riuscire a, a simulare che cosa avviene anche con delle regole di evoluzione un pochino più complesse, Adesso non sistemi che sono descrivibili attraverso... Equazioni differenziali, perché quella c'è la matematica che ci risolve, ma sistemi che sono essenzialmente ad eventi, cioè capita una certa cosa, il sistema reagisce in un certo modo, che cosa succede? No? Eh, quindi immaginiamo spostamenti di beni, eh, di persone, eccetera, eccetera, eh, e le loro conseguenze. Quindi impareremo a gestire questo tipo di, di, eh, di, di problematiche eh, sempre attraverso la realizzazione di un programma che userebbe via JavaFX e legge i dati dal database. Questi due eh, argomenti che sono quelli della ricorsione in particolare applicata sui grafi eh, qui non c'è scritto ricorsione sui grafi ma il grafo è per sua natura una struttura antiricorsiva quindi tutti gli algoritmi che lavorano sui grafi lavorano anche in modo ricorsivo eh, dicevo la ricorsione e le simulazioni sono i due argomenti del secondo, della seconda domanda d'esame eh, quindi in ogni esame troveremo sempre la prima domanda come vi dicevo prima grafi e database. La seconda domanda può essere o una domanda di ricorsione o una domanda di simulazione, che lavora sullo stesso grafo su cui avete lavorato nella prima domanda. Quindi questo è grosso modo, vista, vista molto da, da lontano, no? è l'organizzazione del corso, lo, il calendario essenzialmente che, eh, che prevediamo per il corso. Ehm, calendario è una parola grossa, qui in mezzo da qualche parte ci sarà Pasqua, Qui in mezzo da qualche parte ci sarà il ritorno in aula, non vi so dire, so, so quando è Pasqua sicuramente ma ehm, probabilmente potremo anche sfruttare eh, i, i giorni che i, eh, prima erano etichettati come vacanze di Pasqua, come sospensione didattica per recuperare quella quattordicesima settimana che abbiamo perso e quindi qua non ho messo una settimana di, di, di interruzione a un certo punto, no? Quindi, eh, sono settimane flessibili, ecco. inventiamo il concetto di settimana flessibile e non la settimana di calendario per cercare di, di riuscire a, a rientrare negli argomenti. Quindi questo è un po' tutto, eh, a livello di chiacchierata eh, che cosa ci, ci dobbiamo aspettare insieme. Eh, ah sì, la domanda è. Eh... Allora, dagli argomenti che rispondo sembra, ma vorrei comunque chiedere se gli argomenti che tratteremo sono gli stessi degli anni precedenti. Eh, sì, sono gli stessi argomenti degli anni precedenti, non abbiamo cambiato il programma del corso. Eh, L'unica cosa che abbiamo cambiato eh, è la versione di Java. Per il resto, eh, le lezioni di quest'anno seguiranno lo stesso canovaggio, cioè. Canovaccio, scusate, delle lezioni dell'anno scorso, per cui se volete potete anche guardarvi le video lezioni, tutta la parte teorica è esattamente la stessa, le esercitazioni seguiranno la stessa falsa riga, l'unica cosa che cambierà effettivamente siamo passati da, da suggerire di lavorare con Java 8, con Java 8, alla versione Java 11. Eh, che complica un pochino le cose, nel senso che soprattutto configurare le librerie JavaFX con Java11 non è banale, per motivo per cui gli abbiamo messo a disposizione quell'archetipo Maven che eh, a qualcuno ha dato problema e speriamo poi dopo che, che le cose filino lisce nel seguito. Eh, e, e, ma poi la sostanza non cambia una volta che hai creato il progetto il modo di programmare, il tipo di libreria cioè i metodi che sono disponibili nella libreria sono gli stessi quindi quello che cambia è praticamente la creazione di progetti la condivisione dei progetti e le versioni diciamo, di Java che, che, e di Eclipse che dobbiamo installare il resto ripercorre esattamente quello che è stato fatto gli scorsi anni da questo punto di vista Ehm Ok, um, a questo punto magari lascerei parlare un po' voi per capire se avete delle domande, se avete degli interventi, se avete dei dubbi. Eh, io le, le, le, le domande che vi farei, cioè le cose che diciamo, sono curioso di sapere, sono queste. Aspettate un attimo, qui c'è... Eh, sì, come che si fa? Se, se, avuto, se avete avuto dei problemi, di installazione eh, dei, dei, vari, dei vari tool Se eh, poi l'altra domanda che vi avevo già accennato prima preferite video eh, diciamo per capirci YouTube oppure eh, chat come quella che stiamo facendo adesso con zoom e poi qualunque altra domanda altre domande diciamo così se... quindi lascerei a voi se volete mh, come dico aprire il microfono e parlare oppure scrivere qualcosa nella chat e così possiamo diciamo così, eh, discutere su ciò che Allora, allora, due domande che eh, voi eh, domanda vedete la chat che vedo io? Questa finestra, una finestra che c'è qua. Sì, benissimo. Quindi riuscite anche a leggere, a parte che la le vedete nella chat, ma la vedete anche condiviso da me. Ok. ok. Eh, non scudete sì in centro, altrimenti spariscono i messaggi. <ride> eh, allora, andiamo a ripercorrere. Per problemi sull'esercizio e laboratorio faremo sempre video chat tramite zoom. Eh, mi sento di dire per il primo mese sì, nel senso che ho pagato una licenza di Zoom per un mese, quindi per un mese sicuramente lo usiamo e poi vedremo se, se, eh, se continuare a usare Zoom che mi pare che stia funzionando bene eh, oppure appoggiarsi su altri strumenti eh, il, i laboratori la nostra idea di laboratorio come vi ho scritto nelle mail è eh, provate a lavorarci e poi in questo caso mercoledì mattina, cioè domani mattina eh, ci colleghiamo e eh, fate le domande vedete, eh, potete fare domande eh, rispetto all'esercizio che state facendo voi quindi Zoom permette anche eh, se diciamo così la, il coordinatore della chiamata lo abilita di, a voi di condividere lo schermo quindi possiamo vedere eh, ciò che stavate facendo eh, non sappiamo bene come funzionerà nel senso che se siete in tanti a fare domande eh, bisognerà in qualche modo organizzarsi, non so se con una lista d'attesa o cose di così del genere eh, però l'idea del laboratorio è che noi non andiamo a spiegare nulla di nuovo ma siamo lì a disposizione per le vostre domande in quelle ore, poi ciò cioè non toglie che potete anche provare a fare domande via mail altrimenti, ma almeno in quelle ore eh, sapete, 6 ore a settimana eh, sapete che eh, c'è qualcuno a disposizione per poter rispondere l'altra domanda dice comunque è possibile registrare tutte le lezioni di registrazione per evitare problemi dovuti a connessione e errori di sistema eh, sì nel senso che eh, vabbè, le lezioni che registro io sono su YouTube Se poi magari troviamo un modo se qualcuno è più comodo scaricarsi il file anziché guardarlo online su YouTube io ovviamente i file li ho tutti quindi se per voi è un'esigenza io cerco di distribuirvi anche il file video grezzo per quanto riguarda le video chat eh, dicevo, io le, le sto registrando la sto registrando e, eh, e alla fine della lezione eh, Zoom mi fa scaricare un file e io posso poi condividere questo file. Eh, per quanto riguarda invece eh, voi, mi, mi pare che lato vostro su Zoom potete anche fare registro in locale e quindi alla fine della lezione potete avere già direttamente immediatamente il file della video chat di oggi eh, sul vostro computer. Quindi l'idea è comunque, l'obiettivo è comunque di aver tutto registrato, tutto il corso, sia le parti, diciamo così, video, sia le parti di chat. Non c'è progetti lavorativi che andranno consegnati con una scadenza? No, no, i laboratori. Non, non vi chiediamo di consegnare nulla, ok? L'esame è all'esame e basta. Durante i laboratori lavorate voi, voi, voi stessi, e il vostro computer e provate a risolvere gli esercizi che sono proposti. Eh, noi non controlliamo se ne fate, ne riguardate, anche perché eh, onestamente eh, vorrei evitare che voi perdeste tempo a copiare l'esercizio fatto dal vostro amico, no? perché poi a volte quando c'è la consegna obbligatoria eh, è più importante consegnare che non farlo. Ecco. Allora eh, io preferisco che vi concentriate nel merito, nel provare a risolvere l'esercizio, magari non ci riuscite, magari avete dei problemi, è normale. Eh, in alcuni casi magari vi bloccate su delle stupidaggini ehm, però noi cerchiamo di essere lì per aiutarvi eh, nel momento in cui lo risolvete, nel momento in cui avete il problema, no? perché poi un compito, cioè un elaborato consegnato, a parte che noi non avremo mai il tempo e il piacere di andare a, a controllare tutti, ma eh, è già il punto di arrivo eh? il problema non è tanto il punto di arrivo avere un programma che funziona, è a e se ci arrivati a fare la strada e quindi trovare, riuscire a sbloccare i vari punti intermedi, i vari ostacoli intermedi. Quindi noi non vi chiediamo di consegnare nulla, semplicemente siamo a disposizione per aiutarvi, questo vuol dire che i laboratori, se volete, potete non farli, l'unica cosa che vi dico è che se non fate i laboratori di sicuro l'esame non lo passate. Quindi, eh, perché l'esame è esattamente uguale ai laboratori, semplicemente di una difficoltà un pochino più grande. Quando andiamo, andremo avanti vedremo che da metà corso in avanti praticamente faremo gli stessi esercizi con la stessa difficoltà dell'esame. Quindi la preparazione principale è quella. Però non dovete consegnare nulla e non contano come voti all'esame. Molti di noi hanno riscontrato problemi con le portazioni del laboratorio 1 in Eclipse, sì, eh, chiedo scusa perché è un problema nostro, eh, è stato pubblicato per un certo periodo, per un certo, per un certo numero di ore, una versione del, del, del laboratorio che era compatibile con Java 8 e non con Java 11 e quindi non, eh, sulla configurazione che vi abbiamo fatto installare di Eclipse non funzionava. Adesso abbiamo risolto la cosa, eh, grazie di avercelo segnalato, eh, speriamo che non capiti più, in base come dicevo prima, tutti sbagliano, ovviamente. E quindi adesso dovreste poter riimportare il progetto con la versione che c'è attualmente online del laboratorio 1 e dovrebbe funzionare, io l'ho provato subito prima di collegarmi per sicurezza. Ovviamente se avete già fatto un fork precedentemente con un altro progetto dovete cancellare il progetto nel vostro repository di GitHub, rifare nuovamente fork e, e, e potreste lavorare col progetto nuovo allora Tom mi dice ha dei problemi su FX Clips per il programma 32 bit allora il problema di FX Clips è che il tool che sviluppa quel, FX Clips, tanto per dirlo era un plugin di Eclipse che serviva prima di Java 11 e prima diciamo di tutto il pasticce che abbiamo fatto con Maven per la creazione dei progetti, eh, era un tool che aiutava essenzialmente a creare progetti JavaFX impostandoli in modo corretto, essenzialmente lo usavamo per quello. Um, il problema di FX Clips lo avevamo già visto, già visto gli anni scorsi che il team di sviluppo è molto piccolo cioè, so, è un'azienducola molto piccola eh, e quindi non, riusci, non riesce a mantenere aggiornato il plugin su tutte le versioni possibili di Eclipse quindi tipicamente l'FX Clips c'è sull'ultima versione di Eclipse ma se lo cerchi per le versioni precedenti non c'è più perché non lo supportano più quindi questo è un pochino il problema di non riuscire a ehm, se uno non riesce a installare le versioni che abbiamo consigliato è possibile che ci siano degli strumenti che magari appunto due anni fa funzionavano ma adesso non sono più supportati perché quel team di sviluppo si sta concentrando su Java 11 e non più su Java 8. Quindi questo è il motivo per cui non l'hai trovato sul marketplace eh, quindi bisogna trovare il modo di creare eh, eh, i programmi direttamente in Java e aggiungere le librerie a mano. Questo al limite limite lo, lo vediamo come individualmente perché è un problema molto specifico. Ehm... Oscar dice, ho domande su GitHub, non ho ben capito come si fa a portare il codice a una versione precedente una volta che sono stati fatti i commit, sia a livello di repository sia a livello di working copy. Quindi tu dici, io ho ehm, fatto dei commit, sono andato avanti col progetto e poi vorrei tornare indietro perché mi sono accorto diciamo, che qualcosa non andava e così via. Allora questo qui si fa, eh, vediamo se è un progetto che abbia una storia di più di un commit. Vediamo un po'. Allora andiamo nel team eh, mostra le history e qui abbiamo l'history con tutta la, la, la storia. Ecco, se io voglio tornare, quindi eh, adesso ovviamente la working copy mi fa vedere l'ultima versione. Scusate, non è questo. Chiudiamo un po' di la working copy ovviamente mi fa vedere l'ultima versione però se volessi trovare la versione precedente ho questo comando, quindi seleziono nella history la versione in cui voglio tornare e ho eh, il comando checkout e mi, eh, mi porta, mi diciamo, riporta alla versione del programma che c'era in quel commit lì, vedete che vedete, è, è come se il tempo fosse tornato indietro e mi fa vedere la, lo stato del progetto in quel momento. Quindi è possibile tornare indietro in questo momento. Questo lo faccio solo sulla copia locale, perché la history, il repository, contiene comunque sempre tutto. Quindi su GitHub non posso fare questa operazione, perché GitHub ha comunque l'intera storia. Sono io che decido quale punto della storia voglio copiare nella mia working copy, in modo che io possa vedere direttamente nell'editor. Okay? quindi è una un'operazione che si fa sempre in locale, io ho l'intera storia del progetto, ma poi eh, posso fare l'operazione di checkout, checkout è prendo del repository e copio nella working copy, Le working copy sono i file su cui, su cui lavora. Normalmente io quello che estraggo dal repository è l'ultima versione, perché lavora, la, la working copy lavora a partire dall'ultima versione, ma posso estrarre, cioè checkout, una versione precedente. Eh, poi a questo punto ovviamente questa versione, se volessi salvarla dovrei o aggiornare al, al, al master eh, oppure creare un branch separato perché magari faccio delle varie versioni, però questo è poi il passo successivo di come vado a reintegrare le cose precedenti, però navigare la, la, la storia semplicemente si fa con, con le operazioni di checkout. Eh, dunque, possiamo registrare solo se l'host ci dà i permessi? Mi scrivono, a me però pare di averti degli dati questi permessi. Quindi, beh, la prossima volta controllo bene, però mi pare di avere, adesso questo qua non lo vedo perché è nelle nell impostazioni del, della registrazione, quindi la prossima volta verifico meglio, però a me pare di avervi dato il permesso di registrare, quindi dovreste poterlo fare, se no beh, meglio, controllo meglio. Ok, eh, poi... Rettifico con l'esecuzione che scrive Tobia, non so cosa voglia dire eh, forse è a una cosa vecchia, non so eh, Vito mi dice a mio parere sarebbe efficiente fare lezioni su YouTube come ha fatto finora, impostare un'ora settimanale qui su Zoom per chiarire i nostri dubbi e rispondere alle varie domande riguardanti le lezioni della settimana e vedo che c'è un certo accordo eh, che c'è un certo accordo su questa modalità quindi Adesso poi vediamo gli altri messaggi, poi ci ritorniamo. Eh, questo messaggio dice che ah, c'è un messaggio dopo aver lanciato il main. Questo sembra un'incompatibilità tra il driver della scheda grafica e la versione di JavaFX attuale. Quindi la prima cosa da verificare è aggiornare, come dice il messaggio, aggiornare il driver della scheda grafica perché ovviamente JavaFX essendo una libreria grafica userà diciamo così, le, il, la libreria grafica messa a disposizione del sistema operativo e può darsi che su alcune versioni più vecchie ci fossero delle incompatibilità quindi eh, tu mi chiedi se è un problema, non so se sia un problema nel senso che magari è un, un bug un'incompatibilità che vale solamente per le cose più eh, che ne so, animazioni, videogame eccetera, quindi cose più spinte dal punto di vista grafico e per il tipo di programmi che facciamo noi magari non impatta oppure magari sì, ecco, è un warning, quindi il programma dovrebbe andare avanti lo stesso, eh, probabilmente il tipo di programmi che facciamo noi non risente particolarmente delle, dei dettagli della scheda grafica, della prestazione più avanzata della scheda grafica, però converrebbe sempre aggiornare. Eh, si possono utilizzare anche i commenti su YouTube per piccoli dubbi che si possono risolvere tra noi studenti, eh, assolutamente sì nel senso che anche i commenti su youtube io li leggo eh, io sono uno o meglio noi siamo tre come do co docenti del corso però eh, cerchiamo sempre di rispondere quindi se la domanda la fate su youtube se la domanda la fate su, eh, via mail o via chat ovviamente noi cerchiamo nel limite delle 24 ore che abbiamo a disposizione come tutti voi cerchiamo di rispondere quindi se vi rispondete tra di voi è ottimo. No? Eh, in ogni caso, quando voi scrivete un commento su YouTube, l'autore del video, quindi io, Alberto, per il video che ha fatto lui, riceviamo una notifica e quindi sappiamo che andiamo a vedere il commento, quindi cerchiamo di darvi, soprattutto se è una risposta puntuale, semplice, riusciamo facilmente eh, a rispondere. I commenti di YouTube non sono la piattaforma migliore per far gruppo, essenzialmente, per far forum. No? quindi... Eh... Vediamo come va la cosa. Se vi accorgete che eh, trovate la necessità di avere uno spazio su cui parlarvi tra di voi, porvi domande, rispondervi a vicenda o cose di questo genere, cerchiamo di creare un, un, uno spazio di questo genere, una sorta di forum o qualcosa di questo genere, che non sia terribilmente brutto come il forum sul portale, ma qualcosa che sia un pochino più eh, utile da usare. Mm. Quindi vediamo se, appunto, se vi manca questo... Eh, spazio e che, che, che lo capisco perché in, in aula o in laboratorio ti allunghi il naso tu come l'hai fatto e vi, vi parlate e vi risolvete il problema tra, tra di voi che è la cosa migliore eh, o magari imparate qualcosa insieme eh, adesso questa modalità un pochino forse manca eh, quindi aiutatemi anche a capire se riusciamo in qualche modo a metterlo a disposizione eh, andiamo avanti Uh, un altro, Federico mi dice sono secondo anno di magistrale di ingegneria in matematica l'integnale ha seguito sia programmazione oggettica che base di dati c'è qualcos'altro che dovrei recuperare? no, no. Uh, sono i due prerequisiti di questo corso sono programmazione in Java e base basi di dati um, ok, allora um, ah, qui c'è una domanda Append text, in realtà non è attend text, ma sarà append text, immagino, come metodo di, eh, di, di un oggetto di tipo che abbia la proprietà text, un oggetto JavaFX che abbia la proprietà text, eh, la differenza è che set text sostituisce al testo esistente il testo nuovo, mentre append aggiunge, quindi concatena. Quindi se io ho già un'area una, un di testo in cui c'è già del contenuto, con append text io aggiungo al contenuto esistente che rimane il nuovo contenuto, mentre con set text cancello quello vecchio e inserisco quello nuovo. E sulla domanda di FX Clips non ti so rispondere al volo perché bisogna provarlo sul, sul tuo computer essenzialmente, avendo una configurazione particolare. Eh, quindi magari alla fine della, della lezione se, ti puoi collegare, se puoi rimanere collegato un attimo mi sembra che io possa darti il controllo e quindi tu possa condividere il tuo schermo e proviamo a vedere insieme eh, come funziona, quindi è una cosa da risolvere individualmente questa. Quindi, mentre pensate ad altre domande, io eh, mi colgo il suggerimento. Eh, se qualcuno non è d'accordo, parli ora o taccia per sempre. Per sempre no, ma eh, l'organizzazione eh, che preferite è quella, in qualche modo, che abbiamo già, eh, già impostato finora. Quindi noi faremo le lezioni eh, in video e facciamo le video chat cioè, settimanali di questo tipo essenzialmente, no? che consulenze, domande, discussioni, cose di questo genere. Ehm, il dubbio che ho ancora è quello sulla svolgere esercizi insieme. Voi avete visto, ecco datemi un feedback su questo, poi rispondo sfondo anche Vincenzo, eh, la lezione che ha registrato Alberto Mongi, ad esempio, dove ha realizzato L'esercizio, dove no? si parte un esercizio essenzialmente ha sviluppato il codice. Quella la preferite? Una di quel tipo lì la preferite in video o la preferite in chat? Eh, c'è un po' di c'è un 70% video Anche non si possono fare i sondaggi su questa cosa qua magari sì, magari lo scopriamo con dei plugin eh, un 80% 85% dice video e qualcun altro preferisce chat eh, ce la studiamo, cerchiamo di capire magari, magari possiamo pensare di fare alcuni esercizi selezionati in chat e, e poi ehm, e invece altri li, li, li organizziamo in video adesso questo per, per il momento dobbiamo capire anche noi cioè, qual, qual è la cosa migliore da fare eh, il vantaggio di fare live coding in chat è che eh, voi potete a un certo punto fare una domanda se qualche cosa non lo capite, altrimenti Diventa forse più difficile anche fare la domanda stessa, vedendo il video. Ah, ma sì, al, al minuto 3.27 avevi detto questa cosa, eh, quindi è un, un pochino complesso. Ehm, però vediamo, magari, magari facciamo un mix delle due cose. Ecco. Impariamo essenzialmente facendo. Ehm, ok, allora torniamo alle domande pending. Eh, tu mi dici una conoscenza di SQL C ma la pressione di cargodato non ho potuto seguire programmazione oggetti. Sto cercando di recuperare il materiale del corso di programmazione oggetti, su che cosa bisogna concentrarsi? E che questa è una domanda in realtà più, un pochino più generica rispetto a quella eh, che stai ponendo tu, eh, Vincenzo. Eh, io sulla, sulla pagina del, sul sito del corso, eh, se andate a vedere, a trovare il sito del corso, c'è una pagina di FAC che a questo punto dovremmo poi arricchire con problematiche relative alla videodistrazione, eccetera, eh, dove una che è stata proprio, non sono riuscito a seguire programmazione oggetti, che cosa posso fare? Eh, allora, le due cose che si possono fare, allora, eh, in, in generale, poi nel caso di Vincenzo è più specifico, ehm, una cosa che si può fare è chiedere a Lamberti se vi abilita a vedere le sue video lezioni e quindi seguirle a velocità accelerata o perlomeno eh, cercare di eh, recuperare la conoscenza principale del linguaggio Java e dei costrutti principali della programmazione oggetti. Eh, io quello che avevo trovato negli anni scorsi è un, un libro che si chiama Head First Java, che è un libro molto eh, di programmazione Java ovviamente, che tra l'altro si trova anche diciamo così, online in formato elettronico, e costa meno da quel punto di vista, ehm, che è un libro di introduzione alla programmazione Java molto, ehm, fatemi dire, informale, cioè non è il solito libro noioso, ma è, insegna con, anche in, con un metodo diciamo così, di impostazione didattica eh, più leggero. E quello mi sembra un buon testo per chi dovesse studiarsi Java da solo e magari più rapidamente rispetto a vedersi le lezioni del corso si può andare a spulciare i capitoli che gli servono. Quindi qua ho indicato eh, il contenuto, tutto il libro tranne questi capitoli che invece non ci servono, non sono trattati nel corso. Nel caso, questo in generale, quindi per chi avesse carenza di Java, di programmazione oggetti di Java, potete fare riferimento a questo. Ehm, L'altra... Ehm, la domanda invece specifica di Vincenzo invece diceva, io so già il C++ e quindi tu sai già buona parte dei concetti di programmazione oggetti che ti servono ciò che ti serve più che altro è la sintassi di come si mappano queste cose in Java eh, anche perché poi C++ è un linguaggio talmente vasto che poi bisogna capire quale diciamo, sfumatore di C++ hai usato quindi come si eh, mappano i costrutti della programmazione oggetti in Java che è una cosa relativamente semplice quindi costruttori, metodi, interfacce eccetera eccetera che sono un pochino specifiche del Java rispetto al C++, e poi tutta la parte delle librerie standard, quindi soprattutto sulle, sulla gestione delle collection, quindi eh, liste, eccetera. Ok, andiamo in fondo. Eh... Allora, Michelangelo dice, proverei a fare un gruppo Telegram e fare i sondaggi su queste problematiche. Eh, allora, se voi, eh, non ho capito se questo gruppo Telegram, mi, mi ci volete mettere dentro noi, eh, me, scusami, noi docenti, oppure volete farlo tra di voi? Se volete farlo tra di voi, per discuterne ben volentieri, eh, io so che di solito in questi gruppi i docenti è più gradito che rimangano fuori, eh, perché siete più liberi di parlare. Se invece lo volete qualche cosa in cui possiamo interagire anche noi, ecco, l'unica cosa... In un gruppo Telegram di questo genere diventa molto difficile per noi riuscire a rispondere alle domande. Perché tu, hai come stiamo facendo adesso in chat, per carità è molto ordinato perché siamo in sincrono, ma su Telegram tu hai una banda, poi gli risp la risposta è 60 messaggi sotto in mezzo hanno parlato di tutte le altre cose, quindi anche per esperienza è molto difficile riuscire a dare assistenza con quel canale. Se invece volete fare un gruppo per lavorare tra di voi, eh, benissimo, nel senso che... Eh, siete liberi di farlo chiaramente e poi se da lì posso, emergono delle indicazioni, dei suggerimenti o delle richieste per, per il corso, benissimo, me lo fate poi sapere. Sugli appuntamenti Zoom, eh, beh, il primo, prossimo appuntamento è domani, domani c'è il laboratorio e quindi non sarà una, una chat articolata come questa, ma noi saremmo eh, diciamo così, online e voi potete collegarvi, fare domanda eh, a questo punto anche magari anche in voce per spiegarvi meglio. Eh, sul, sul testo del laboratorio sulla uh, risoluzione del laboratorio 1 quindi l'appuntamento su zoom è domani dalle 8.30 alle uh, 11.30 per il gruppo 1 e dalle 11.30 alle 14.30 per il gruppo 2 proviamo per la prima settimana almeno a mantenere lo stesso orario che avremo nel laboratorio fisico perché se siete in tanti e eh, eh, eh, vi collegate tutti insieme, non riusciamo sicuramente a rispondere a tutti. Quindi proviamo a fare questa prima macro divisione, eh, quindi dalla A alla L, adesso come siete divisi per gli altri corsi paralleli, eh, vi collegate all'8.30 e eh, dalle 8.30 in avanti, e invece gli altri si collegheranno dalle 11.30 in avanti. Eh, poi vediamo come va questa cosa, se ha senso fare degli slot più piccoli magari in cui magari dividiamo oppure lasciare una cosa più aperta e questa è la prima volta diciamo, nella vita che facciamo queste cose quindi eh, cerchiamo di capire qual è il modo migliore di riuscire a, a venire incontro. per quanto riguarda invece una chat di consulenza, di domande e risposte come questa, io eh, lascerei cercherei di mantenere l'appuntamento fisso al martedì alle 11.30 come questo, quindi la prossima settimana eh, la replichiamo come questa cioè vi carichiamo i video eh, ve li guardate e martedì alle 11.30 ci troviamo per discutere ehm, poi, altra domanda eh, Enrico Ciuffredda nella prima esercitazione ha usato il metodo getSelectedText potrebbe spiegare un metodo per trovare più facilmente questo metodi è già inserito in Java che sia un sito qualche funzione allora, la eh, parte che getSelectedText non era necessaria per, per, per la prima esercitazione perché quello ti dice Qual è il testo che l'utente ha selezionato in quel momento? Ok, quindi io ho. Eh... Fammi prendere una casella di testo. Allora, Sim Builder, eccolo qua che parte, no? Quindi mettiamo una textarea, ad esempio, per capirci. Solo per avere un preview. È chiaro che non posso. Eh, ok. Ok, questa è una, una finestra con una textarea. Okay? Allora, eh, se da programma voglio conoscere il contenuto di questa, cioè ciò che ha scritto l'utente in quest'area di testo, eh, uso la proprietà text semplicemente la proprietà text e quindi in java farò get text. quindi farò il nome dell'oggetto che, che contiene la textarea punto getText lo scrivo qua quindi sarà uh, textarea punto getText in questo caso mi dà no, uh, il contenuto testuale se, se faccio set text, set text lo cambio se faccio get text lo leggo ecco. Invece il getSelectedText che è indicato, eh, mi darebbe qual è il testo che è stato evidenziato, selezionato dall'utente, che non è detto che sia tutto, non è detto che sia una parte, non sappiamo che cosa ha fatto l'utente. Quindi in questo caso eh, non è il metodo che ci serviva, perché noi vogliamo avere l'intero testo scritto dall'utente, non solamente la porzione di testo che l'utente ha, ha selezionato. Tutti questi metodi sono tutti nella documentazione di, di javafx se io torno su eh, ad esempio su eh, lo sim builder le proprietà vedete che qua eh, ogni volta che nel scene builder sulla destra no, vedete eh, eh, una casellina questa casellina corrisponde a una proprietà dell'oggetto quindi qui c'è scritto text vuol dire che c'è una proprietà, c'è un metodo getText e un metodo setText per leggerlo e scriverlo e così via. Dove trovo le, le informazioni? Se voi cliccate semplicemente sull'icona text vi porta direttamente alla documentazione, alla documentazione del metodo. Dove sono tutti questi metodi? Sono qua. Nel senso che questo metodo qua, adesso siamo andati a documentazione, ma è la documentazione della pagina di eh, test control input che contiene tutte queste proprietà. Adesso, se noi andassimo a studiare tutte queste proprietà, sarebbero centinaia e quindi rischiamo di perderci. Alla fine troviamo quali, so, qual, eh, quali sempre quelle più, eh, più eh, utili. Eh, ah, ho capito la presentazione che fate su dove serviva il Get Selected test, Non avevo colto. Ecco, guarda caso qua, Uh, selected test è una delle proprietà. Mm? Uh, allora, le, le proprietà, poi le impareremo meglio quando, quando faremo un approfondimento sull'MVC, sono una cosa particolare della libreria JavaFX, in cui ciascun elemento ha, ha definito non solamente dei campi, delle, delle property Java, delle variabili locali, ma proprio un, un oggetto particolare che si chiama property. E in tutti gli oggetti JavaFX questo, nella documentazione c'è questo schemino, che ci riassume tutte le property. È la cosa più importante, perché ci dà un po' la carta d'identità di ciò che può fare quell'oggetto e di ciò che io posso fare su quell'oggetto. E così come vedete, ad esempio c'è la proprietà text, che dicevamo prima, e c'è la proprietà selected text, che definisce, lo spiega qua, i caratteri nel text input control, che in questo caso potrebbe essere un text area o un text field, che sono state selezionate dall'utente. Quindi l'insieme di tutte le proprietà che ci servono sono eh, all'interno del Javadoc. Ovviamente non è così facile da leggere perché alcune proprietà sono definite qua, alcune proprietà sono ereditate dai, eh, dagli oggetti principali e se volete il node si porta dietro un centinaio di proprietà diverse che sono replicate su tutti i nodi. Per fortuna non dobbiamo conoscerle tutte, però per andare a ricercare, essenzialmente questo è il, è il luogo in cui andare a ricercare oppure in quell'altro sito che vi avevo fatto vedere, in cui le stesse cose sono mh, viste in modo un pochino più grafico, quindi sono anche forse più facili da trovare. Ehm, ok, quindi in questo caso il bottone cancella andava a capire qual era il testo, e poi a questo punto era una stringa da matchare con una stringa intera, e poi modificavo le stringhe. Quindi in questo caso sì. Ehm, Uh, usate ovviamente sempre anche l'autocompletamento no? di, di Eclipse, nel senso che eh, adesso qua non so che, in che progetto sono, eh, però ricordatevi ad esempio in questo caso c'è un campo label, e, e label punto, nel momento in cui premo il punto, se aspettate un attimo, eh, Eclipse vi fa vedere tutti i metodi che hanno senso su quell'oggetto, sia l'oggetto diretto, che è ereditato, vedete che a fianco c'è scritto node, oppure labeled, oppure region, cioè vi vedere anche da dove è stato ereditato quel metodo. Quindi a volte eh, semplicemente dentro Eclipse uno ha eh, eh, la possibilità di vedere tutti i metodi possibili e a fianco la documentazione degli stessi. Questo mi raccomando funziona solo se Eclipse è collegato a internet. Se, se quando state lavorando siete collegati a internet, quindi se, se lavorate a casa vabbè, avrete sempre la WiFi, quando lavorate al politecnico, magari molti di voi si dimenticano di, di accendere il WiFi, e allora Eclipse non sa che cosa dirvi perché questa documentazione qua lui la prende online direttamente dal sito di Java. Quindi se non compare la documentazione così giallina, vuol dire che non siete connessi a internet e, e quindi vi state perdendo una bella parte. Questo testo che c'è qui esattamente lo stesso che c'è sul Java Doc che troviamo anche online quindi è esattamente allineato ehm, dopodiché per i problemi appunto le domande, i problemi specifici dell'esercizio del laboratorio 1 eh, ovviamente domani è, è, è dedicato proprio a, a risolvere e anche vedere poi nel, nel merito i problemi di ciascuno le, le ore di laboratorio sono più dedicate a questo il discorso del forum che, che dice Vincenzo potrebbe essere un'idea che alternativa, integrativa al gruppo Telegram vediamo. Ecco, adesso non vorrei lanciare troppi strumenti in parallelo in modo che poi dopo non ci capiamo più nulla, eh, però potrebbe essere, potrebbe essere un modo, lo stavamo già anche valutando, però dobbiamo capire un po' cioè se se può essere utile se, se, se preferite appunto tra di voi lavorare su un forum a questo punto visibile a tutti oppure su un gruppo Telegram che è chiuso, privato tra di voi eh, raccolgo, diciamo così suggerimenti, ci ragioniamo e poi eh, vedremo di proporre o di trovare qualche soluzione eh, ecco Prendo esempio, adesso non, non, non prendertela, di, di, di, di Maria Laura, eh, del messaggio che ha scritto. Eh, adesso tu finisci dicendo, eh, com'è che faccio a spiegarti qual è il mio problema? No? E va bene. Eh, allora, partiamo da qua. Eh, se sono gli esercizi, eh, la quarta e la quinta video lezione quali sono? Che ne abbiamo solo quattro in tutto pubblicate. Eh, se è già andata avanti sulle lezioni dell'anno su precedente non lo so comunque ehm, qui dentro ci sono due domande uno è quando avete un problema come fate a farcelo capire allora se il problema è relativo a, eh, al laboratorio vi collegate nell'ordine laboratorio e come vi dicevo uno eh, lì a questo punto è più, non, è un, non sarà un meeting un, un meeting tutti insieme, ma voi siete collegati, ma uno per volta, diciamo così, colloquia, parlo, gli altri, se vogliono, possono ascoltare oppure no. E quindi sul laboratorio il contesto giusto è quello. Altrimenti ehm, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci, ci potete contattare direttamente eh, facendoci anche capire dov'è il problema. Eh, allora, il problema per noi, quindi anche via mail, ad esempio, no? in quel caso, eh, perché magari se è un problema specifico puntuale non ha senso in una, in una chat di gruppo no, fare, eh, perdere magari 10 minuti per capire qual è il problema. Eh, allora, in questo caso, eh, ciò che vi chiedo eh, sempre è di essere il più possibile precisi. Cioè, non, ho provato quella roba e non mi funziona, a me non dice niente. Okay? Allora, l'ideale sarebbe che voi, eh, se avete una versione del programma che vi dà un problema... Fate un commit su GitHub e ci dite, guarda, io l'ho messo sul mio repository su GitHub è questo, io ho questo, eh, questo è il codice che sto provando, non solamente eh, un pezzo del codice, ma tutto il progetto, perché poi magari il problema voi lo vedete in un punto, ma in realtà è da un'altra parte, quindi noi abbiamo bisogno di vedere l'intero progetto. E poi ci indicate esattamente qual è il problema, quindi può essere un messaggio d'errore, può essere un comportamento sbagliato, può essere che Eclipse dà. Da... Allora a quel punto magari mi date la videata di Eclipse, oppure meglio ancora il copia e incolla del, del messaggio d'errore. Ecco. Eh, molte volte la videata non serve a niente, perché ci fa vedere solamente 10 righe, un errore, però dobbiamo vedere: ma allora com'è impostato le librerie, ma allora com'è definita l'altra classe, e così via, e allora rischiamo di dover andare eh, avanti e indietro più volte. Eh, di, di mail o di messaggi per, ehm, per riuscire a capire dove era il problema. Non è, non è sempre semplice. Eh, prendete l'esperienza pratica è che magari vai in laboratorio, uno ti fa una domanda magari pensa sia una domanda stupida magari è una domanda semplice, la risposta è semplice però per riuscire a capire quale sia la risposta abbiamo bisogno magari di sederci 5-10 minuti e capire cosa, cosa stavate facendo in quel momento. Quindi questo è un pochino, fare, fare la distanza è un pochino complesso. Nei casi in cui quindi, riassumendo, eh, se avete dei problemi pubblicate il codice su GitHub, ce lo segnalate, appunto, ad esempio la mail, eh, ricordate che siamo tre docenti, quindi magari potete segnalare uno o l'altro o l'altro ancora, che ci dividiamo un pochino il carico, ehm, e ehm, indicandoci qual è il vostro repository GitHub e qual è esattamente il problema, il messaggio d'errore o quello che succede che non funziona, in modo che noi possiamo, la prima cosa è, essere in grado di riprodurre ciò che non funziona. Poi se non si riesce a distanza a, eh, a capire, risolvere il problema, allora eh, eventualmente potremo anche usare Zoom a questo punto con un meeting, cioè ci mettiamo d'accordo, okay, ci vediamo domani pomeriggio alle 15 ad esempio, 10 minuti ci colleghiamo in Zoom, mi condividi lo schermo e vediamo cosa succede. Eh, avendo lo strumento magari, che, che è l'equivalente di mi fermo 5 minuti alla fine della lezione per farti una domanda oppure passo un attimo in ufficio perché non riesco a risolvere il problema allora questo cerchiamo di farlo con la, con la video chat quando il problema, diciamo così con uno scambio di mail non si capisce quale sia e allora a questo punto mettiamoci le mani sopra insieme ehm, questo come metodo generale e quindi nel caso di Maria Laura dacci le informazioni che ci servono e così soprattutto il codice e il messaggio d'errore e così eh, proviamo a dargli un'occhiata Altri spunti? Domande e richieste? Che noi abbiamo in sospeso, quindi cosa da pensare, da studiarci bene, è eh, uno gli esercizi di live coding, eh, va bene farli in video, ma magari qualcuno lo facciamo in chat, e così sperimentiamo, e vediamo i vantaggi pro e contro, sapendo che, ricordiamoci sempre, che le chat sono comunque... E registrate. ok? Quindi chi non può diciamo così, seguire in quel momento lo, lo può fare anche eh, a distanza. E poi c'è il discorso di facciamo un forum, facciamo un gruppo telegram o qualche cosa che vi permetta di scambiare dubbi, comunicare le cose e questo eh, cerchiamo di trovare una soluzione. Ecco. Quindi se avete anche delle, nel frattempo ci pensate anche voi, avete dei suggerimenti, due righe via mail e poi noi cerchiamo... Di, di, di strutturare una soluzione se necessario per gli appuntamenti invece prossimi domani laboratorio nel resto della settimana arriveranno dei nuovi video so che li aspettate con ansia e, e poi ci rivediamo martedì prossimo sempre alla stessa ora se non cambiano le condizioni al contorno cosa che speriamo diciamo così, che peggio di così mi sembra abbastanza difficile ecco però spero che in qualche modo si riesca con questi metodi a, a supplire abbastanza alla mancanza di presenza fisica al, al Politecnico. Domani sì. Sì, sì, come ho detto domani, manteniamo eh, le squadre eh, come se foste in laboratorio, quindi la squadra 1 alle 8.30, la squadra 2 alle 11.30, eh, per, per permetterci un pochino anche di contare quante persone ci sono e vedere quanti riusciamo eh, effettivamente a seguirli. Eh, poi, poi vedremo, essenzialmente, in funzione di come è andata domani, eh, se lasciare due squadre, oppure fare magari quattro squadre, magari è più facile fare gruppi più piccoli, sai che in quell'ora ci sono magari 20 studenti, un'altra ora altri 20 studenti, piuttosto che avere tre ore in cui ci sono 50 studenti. Vediamo un po' come va. Mm? Eh, la lezione del lunedì non, non c'è, nel senso che le lezioni del lunedì noi abbiamo tre, ore, tre slot alla settimana, ok? Sarebbe un'ora un un e mezza lunedì e due eh, slot di un'ora e mezza al martedì. Allora, eh, li, io li ragiono così, due delle lezioni, che quindi fanno tre ore alla settimana, le facciamo in video. La terza lezione, quindi pubblicheremo i video, eh, la terza lezione facciamo il chat. Non, non, non posso eh, uccidervi dandovi tre ore di video alla settimana più quattro ore e mezza di chat moriamo tutti e poi non sarebbe neanche corretto perché sarebbero molte più ore rispetto a quelle che faremo in lezione. Quindi la, le la lezione del lunedì e la seconda ora del martedì sono sostituite dai video. Mentre invece la prima ora del martedì cioè questa dell'11.30 guarda caso, stiamo finendo intorno alle 13 quindi più o meno va bene ma magari a volte saremo più lenti, a volte saremo più veloci eh, invece eh, rimarrà interattiva. Questo mi sembra un buon... Eh... Eh, un, un buon appunto eh, eh, di, di compromesso, ecco, a meno che poi scopriamo che magari è meglio fare diversamente lo, lo decidiamo la divisione delle squadre eh, voi, io manterrei la stessa divisione che avete negli altri corsi quella del portale della didattica no, non, del portale non siete tutti insieme eh, negli altri corsi avete altri corsi in cui siete divisi? perché altrimenti facciamo la classica divisione ALMZ e... Poi vediamo, gli altri anni, per evitare eh, il disagio fortissimo di essere al Politecnico alle 8.30, che sembrava una cosa difficilissima, eh, alternavamo i turni. Quindi una settimana faceva L la seconda settimana facevamo MZ alle 8.30 e L alle 11.30. 11 eh, vediamo, eh, nel senso che come dicevo non siamo neanche sicuri che sia la modalità migliore quella di avere questi due gruppi eh, via via nelle varie settimane però l'idea è comunque che probabilmente è meglio avere pochi studenti per volta, un pochino più organizzati, per riuscire a seguirli meglio. Il codice del meeting non, non, non rimane lo stesso, perché per ora è un meeting unico, eh, non sono ancora riuscito a capire se si riesce a fare una sorta di stanza permanente che sia sempre la stessa, e quindi la risposta non lo so, nel senso che la cosa eh, o, o ricevete un altro avviso che vale solo per la prossima volta, oppure riceverete, eh, magari riesco a creare una stanza permanente e, eh, e quindi sarà lo, sempre lo stesso link a cui entrare ogni volta. Eh, ho iniziato ieri a imparare questo tool, quindi non so ancora tutti i trucchi. Quindi per ora diciamo rimaniamo che eh, vedrete comparire i video non mi sembra necessario avvisarvi con un avviso sul portale ogni volta che pubblico un video, per non fare spamming essenzialmente, quindi se volete potete iscrivervi direttamente su YouTube eh, e vi, vi dà lui la notifica, essenzialmente. Eh, il problema degli avvisi è che è impossibile vederli per la congestione sul portale nel cambio d'ora. Questa qua è una cosa che non avevo colto, eh, ma... Ehm, Oggi l'ho ehm, messo all'ultimo momento, l'avviso, questa mattina al 10, eh, per le prossime volte lo, lo schedulo in anticipo, okay? quindi visto che Zoom ha la possibilità, già, lo potrò già, già fare, forse già oggi e domani, la possibilità già di definire un calendario dei prossimi incontri, e lì mi dà già il codice, quindi io vi potrei pubblicare poi quel codice eh, giorni in anticipo, quindi a questo punto non è più un problema quello di, di, di riuscire a cedere al portale dall'ultimo momento, essenzialmente. Eh, cosa stavo dicendo, non mi ricordo più eh, sugli avvisi, eh, sul codice ah no, dicevo eh, notificarvi quando arrivano i video eh, notificarvi quando metterò sul registro nel sito del corso mi sembra una buona idea, si può fare sicuramente quindi metto magari il link prima e poi al post quando sarà disponibile la registrazione al posto del link al, al, allo zoom metterò il la, il link al video. Però vabbè, sono dettagli questi, grazie per i suggerimenti. Eh, appunto, la pubblicazione di nuovi video voi la, ve la vedete o se guardate la playlist su YouTube oppure eh, lo, diciamo, una volta che è online lo, lo aggiungo anche sul sito del corso. Eh, appunto, non, eh, non mi sembra, a meno che non lo vogliate, non mi sembra il caso di mandarvi un avviso ogni volta perché altrimenti poi, quando arrivano troppi avvisi, è come se non arrivasse nessuno. Insomma. Uh, la informazione tecnica si vede bene, si sente bene? avete avuto dei problemi con, di connessione di stabilità? Sì, ho fatto una domanda stupida perché ho chiesto una domanda al, al positivo e l'altra al negativo quindi <ride> eh, il sì e i no sono va bene, colgo che lo strumento funziona meglio di, di chi invece ha provato altre, altre soluzioni più, più politecniche essenzialmente. Allora continuiamo a usare questo per, per le prossime lezioni. Ok. Se non c'è altro, allora vi lascerei al, al pranzo. Sì, Tommy, mi rimani un attimo. Cerchiamo di vedere questa cosa e per gli altri ci rivediamo appunto la settimana prossima e ci sentiamo via video, via mail nel frattempo. Arrivederci.